Pensa. Ah, vengo al mare, tu non puoi mancare. Uh, bello questo ritornello. Vengo al mare, tu non puoi mancare. Va bene? Finito. Ciao ragazzi. Chi mi crediate o no, volevo farvi sapere che io ho il potere di parlare con le piante. Ciao. Cioè, loro non mi rispondono, però io posso parlarci. Finalmente, dai Mattia, dai, che è questo il nostro lettino, nostro, mio, tu ti siedi pure in terra, ti sdrai in terra, dai, allora io adesso metto giù la, la salvietta e non voglio sentire una parola in tutto il giorno, hai capito? Voglio relax, no Mattia, se vuoi andare a fare il bagno ti metti le ciabatte, che sono a prendere le perruche. Eh? e io non faccio conto di prendere. Eh, ma non sapevo che aveva lasciato la borsa a aperta. Ma non scappare, eh? Bisogna mettere la crema. No, non scappare. Prima di andare via, una spar. Io non faccio conto che arrivi a casa ascoltato. Vieni che te la metto. Vieni. Vieni. Mamma. Eh, mamma è un'agonia, un continuo chiamare mamma. Allora hai fame. Allora abbiamo patatine, olive, ciliegie 7.000 euro mi sono costate Una banana, panina volontà, chipster, patate Non mi piace niente Perché non gli piace niente? Lo sapevo che non gli piaceva niente Basta soldi per il gelato che tanto lo butti poi Avevo dubbi che non l'avresti mangiato, mangio io, vai Dove hai messo le cevate? Oh, ogni volta che andiamo in piscina a perdere le cevate Dai, dobbiamo andare, esci dall'acqua no. Sono le 6 no. non, vini... no, non obbligarmi a venirti a prendere in piscina E Cambiati il costume, te lo tengo io a asciugamano Dai, ti copro io Grazie, possiamo iniziare? No, la luce non aspetta noi, eh Dai, chiamami i modelli. Dove tra posto l'iso okay. più seline, te ne faccio una. Abba, abbassa il vento, eh, mascella. No, vabbè, okay. già visto. No, idee, eh, idee, mi serve un'idea. Ok, raga, eh, due cola, facciamo due cola, Dai. Dai. Perché cammino così? No, ho comprato ieri l'obiettivo 70 200 ho venduto un rene. No, abbassa la luce, no, le piano troppo la faccia, dai. Dai, guarda, sembra di porcellana. l'ultima non era male, eh. Stai lì. Dai. Dai, No, più che altro mi ero immaginato una roba un po' più diversa. No, entro domani vi mando tutto. Entro domani vi mando tutto, ci lavoro stanotte. Faccio l'ultima per sicurezza. Scatto una per il mio profilo Instagram. Vai. Ok, vai. Rilassamela con la mano. Perché sulle caviglie, perché con tutto il corpo qua di mordere? E via, un, due, tre, qua su. E via, qua su. Le braccia, le braccia. L'espressione, l'espressione. Dai ragazzi, grazie. In fondo, Alessia. Dritto, vieni, vieni su su, forza, dritto, su, su, tieni, tieni forza, for morbido, gambe lunghe, dai, apri, apri quelle braccia, in mezzo a quelle gambe ci passa un'autostrada, dai, su, braccia morbide, morbide, ragazzi, questo, questa cosa, tempi, e continuiamo, 6, 7, dai, su, raccollo, tiralo, tiralo, tira, punta, punta, seconda, quinta e via, via, fuori, Ora, su. Ora. Sì, sì, mettimi lì al tavolo due loro. Sì, se ne mando altri. Ciao so, ragazzi, ditemi. Avete prenotato? <ride> non avete prenotato. Sì, pronto, pizzeria e ristorante se non ci vieni sei un ignorante. No, mi dispiace, siamo completi fino al 2047. Coglioni. Buonasera, sì, vi accompagno al tavolo Vi accompagno al tavolo prima, prima voi, prima voi No, mi dispiace, i cani non sono ammessi eh. Ah, il suo figlio Prego, prego, scusa, scusa Prego eh. Buonasera, serata eh. grazie Grazie, grazie, grazie, grazie Buona serata arrivederci, eh. arrivederci. Arrived grazie, grazie, grazie, grazie No, mi dispiace Mi, dis mi dispiace, ma siamo al completo Purtroppo eh quel tavolo, no quello è riservato no, anche quello <susurrata> ultimi secondi poi inizio a ritirare le verifiche ragazzi che devo scappare che è un'altra lezione un'altra verifica in quarta B ed è suonata, dai, giù, giù le vino giù le penne, giù, giù a iniziate a consegnare, dai, dai dai, basta, non esistono ripensamenti, giù dai Letizia, dai, grazie, grazie, Sme voi due che parlate smettetela, Sme dai iniziamo a raccogliere, non è un lavoro di gruppo, spostatevi dalla cattedra, spostatevi che non vedo, ok, stanga e ragnoli, se vedo qualcosa di uguale, vi divido il voto per due, dai, abbassatevi, ragnoli già che sei in piedi inizia a raccogliere, dai, veloci, iniziate. grazie. Ah tesoro guarda che qua non hai scritto il nome e cognome Per iscriverlo Stai qua perché ti... non devi scrivere nient'altro Dai giù ragazzi io devo scappare Io devo scappare Chi non mi consegna il foglio prima che io esca dalla, ca... dalla classe 4 dai grazie. grazie Giù dai Ragazzi due o tre settimane e ve le correggo Dai Svi... Giù le tiro. Giù Basta Io basta io esco Uh, finalmente siamo arrivati alla, a maggio, l'ultimo mese di scuola ragazzi, come siete? Siete stanchi, eh? ma si vede che siete stanchi E ieri stavo guardando la vostra situazione e mi sono accorta del fatto che a me mancano voti a me, io, ho io ho bisogno di voti, ho bisogno di voti, quindi pensavo di iniziare con un largo anticipo ad interrogare, da domani iniziamo, quindi le interrogazioni di tanto tutte le cose che abbiamo fatto dovreste già saperle, però io ho bisogno di voti. Poi alla fine delle interrogazioni, anche una verifica scritta, così ho sia voto orale, sia voto scritto per darvi una valutazione completa. Esatto, poi anche perché comunque maggio è un mese in cui voi siete molto stanchi e è giusto che voi riposiate. Però è giusto che io abbia dei, dei voti, quindi ecco, mi raccomando io poi volevo dirvi, non ho il tempo materiale per fare una verifica di recupero, quindi... Chi non dovesse andare bene, si ritroverà la materia a settembre. Ma non preoccupatevi, eh. Dai che ce la facciamo, non siete contenti? La prossima... Buongiorno, salve, salve. Allora, lei è la mamma di... Stanga Mattia. Quello della quarta A? No, quello è Matteo Stanga. Quello della prima B. Prima B, prima B, certo, c'è. Certo. Ma in generale, allora, qual è la situazione di Mattia? In generale Mattia c'è. Il problema è... A lui piace. E lui piace. Il problema è che mi trascina tutta la classe. Il problema è questo. Che lui dovrebbe un po' regolarsi sotto questo punto di vista. Chiacchiera, chiacchiera. È un continuo. Ma il problema è che Mattia pensa che io ce l'abbia con lui. Non è vero, non è vero, non è vero. Guardiamo dalla sua situazione. Eh. Voti un 4. Ma è di incoraggiamento. Ma poi in consiglio di classe pensavamo di rimandarlo nella mia materia Così dargli un'opportunità Non si direbbe ma io a Mattia ci tengo Le note gliele do perché ci tengo Cosa hai risposto a questa domanda? Beh, beh, beh, beh. A grandi linee ci siamo però ti consiglio Rivedi questa parte della domanda Vedi questa che ti sottolineo Torna al posto e cerca un pochino, non di prendere una strada più larga, perché comunque sembra che tu non abbia studiato e non voglia rispondere alla domanda, ma cerca di concentrarti su questa parte della, della domanda, capito? Ci siamo quasi, eh? Quasi, però cerca un pochino di più di definirmi questa parte della domanda, va bene? Così ti posso dare il punteggio completo. Tu mi conosci? Sono il migliore amico di Mattia? Sono il migliore amico di Mattia? Mi conosci, Iago? Mi conosci? Io non ti conosco! Oltretutto, ragazzi, mi è appena arrivata la circolare della Bidella che questa settimana si svolgerà la prova antincendio, antiterromoti e di evacuazione. Non mi ha dato dirvi il giorno preciso perché, essendo una simulazione, si simulerà un incendio vero e proprio. Naturalmente, ci prende le prime due ore del martedì, domani, quindi. Dove abbiamo il tema in classe? lo facciamo, lo portate comunque ai fogli di protocollo perché noi li facciamo, lo facciamo il tema vi porterete i fogli fuori e poi li riporterete dentro, comunque come si svolge questa simulazione? si andrà tra i rintocchi di campana sotto il banco e non si ride, non si ride perché anche io sono una professoressa se dovesse venire un terremoto anche io devo andare sotto la cattedra. lo sappiamo, lo sappiamo che il banco non ci può proteggere da un crollo imminente della scuola, E la prassi, apri file chiudi file, si andrà fuori e si farà l'appello in cortile chi non è presente in cortile per la Appello nota nota il 4 nel tema e assenza, giustificate. Perché, se voi doveste andare al bar, e mentre andate al bar senza la mia supervisione, cadete, è colpa mia. Quindi. non... Oggi sei molto carino. Eppure anche oggi non hai fatto assolutamente un cazzo! Sei rimasto tutto il giorno sul divano. Come ti senti? Amo, volevo ricordarti di respirare. Se la vita fa schifo, tu respira. Respiriamo insieme. A... Perché non stai respirando? Perché non stai respirando? Dormi, sono le 3 di mattina, dormi, alzati, esci fuori, corri almeno 5 km, non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo della giornata, esci a correre! Ma oggi ti sei vantato di me con i tuoi amici? Anche loro ti avranno detto, ma no, è un semplice orologio, tu hai speso tanti soldi per un semplice orologio che devi pure caricare, e tu gli avrei detto che non è... Sono scarico, Caricami. Qua non hai ancora capito chi comanda Qua chi comanda sono io Le chiamate passano prima da me I messaggi sono io a decidere se tu li potrai vedere o meno Hai capito? Hai capito? Lascia restare quel bastardo del... Quindi praticamente devo lanciarmi in mezzo alla strada senza guardare Vince chi fa l'incidente? Ok Oh, vecchio pazzo! ho fatto? Fatto il 5? Non ho neanche perso una delle mie 9 vite Dammela. questa me la fai, vi sono andata al collopi. Tu il DS non lo vedi più, non lo vedi più. Sei fortunato che sono andata io e non i papà. Dammi le schedine. Non so dove sono le schedine. Allora, allora, queste non le vedi più. Anche Cookie Mama non le vedi più. Non le vedi più. Tira quando non vai bene a scuola, hai capito? Fai bravo! Tutto bene? <ride> sì, tutto ok. Ecco, ci siamo capiti. Sono ben letto con le guance calde, hai capito? Matti, ma perché mi hai detto che sono un gran figlio di Adriana per non averti comprato l'uovo di Pasqua? La nonna non si chiama Adriana. No, papi, non hai capito bene. Ho detto che sei un grandissimo figlio di puttana. Siete la prima Perfetto, perfetto, buongiorno. Sedetevi. Sedetevi. La professoressa è entrata. Sedetevi, scusate per il ritardo, ma essendo il primo giorno di scuola e non conoscendovi perché sono in una prima, non mi trovavo. Allora io vi mi presento: sono la vostra professoressa di matematica, coordinatrice, nonché coordinatrice, quindi resteremo insieme per i 5 anni, per chi ce la farà, ovviamente. <ride> Perché questo liceo ha un tasso di eh, suicidio, cioè volevo dire un tasso di eh, bocciatura molto alto Cerchiamo di starci simpatici perché il coltello ce l'ho io dalla parte del manico, quindi ecco Iniziamo a conoscerci dai, eh, partiamo con l'appello Tesoro alzami la mano, alzami la mano Pronunciamelo, pronunciamelo il nome Azimir Vabbè dai ti chiamerò Miri, ti chiamerò Miri Poi Stanga Giulia Avevi un fratello per caso? Sì, faceva il liceo e il mattino. Anche <sussurra> te, anche te. Diamo, diamo, diamo. Quanto diamo tu? Tu? Tu? Ok. No. Diamo. Anche te.